Primo giorno di Garda Bike Festival. Questo è il foto. Smontiamo le bici. E così ma dai vai a mettere lavoro, la metto cammino con la persona. Ok, adesso può iniziare bene la giornata di oggi, che sarà molto lunga. E eccoci finalmente all'interno dello spettro. Andiamo a vedere le novità principali. Qui possiamo vedere la Hill in edizione limitata che uscirà verso luglio agosto di quest'anno, una molto interessante e rivoluzionata rispetto alla vecchia, AM, che era leggermente un po' più costosa. L'aglio in carbonio in questo caso, che è una trail in con escursione da 140 e 130 al posteriore, non edizione limitata, c'è sempre qualche componente che è diverso, troviamo le ruote che sono in carbonio rispetto all'edizione che ci sarà classica che ha delle ruote in alluminio. Poi le ruote cambiano sì. principalmente le sospensioni. Abbiamo il meglio che si può offrire il Rock ovvero la Rock Pike. All'anteriore, posteriormente c'è una sempre Rock Deluxe Ultimate, il modello top di gamma che ci può offrire Rock Shock. Molto comoda la regolazione alle alte e alle basse velocità che ci può offrire questa forcella, modello top di gamma di Rock sarà poi interessante andarla a provare. Il cambio che monta è un classico SRAM GX a 12 velocità, che si potrà essere molto comodo quando andiamo a fare le salite prima di andare in discesa. Novità, nuova sella marchiata Rock Rider. 30 gradi con il foro centrale, iniziamo a trovare su questi modelli. Phil di base vengono date tutte con regicella telescopica molto corina. Questa colorazione nera, sapete tutti che a me piace molto il nero nelle biciclette. Ma oltre a questa, c'è anche molto bella l'edizione che poi troveremo sempre in catalogo, che è Lucky. in un color viola. Viola grigio, molto molto carino quando lo andiamo a vedere. Rispetto all'edizione limitata, cambiano leggermente i componenti come vi ho detto prima. Quindi, il cambio, passiamo da GX all'MX. Le ruote, non troviamo più il modello in carbonio, ma troviamo il modello in alluminio. Che è tutto sommato in una bici da indurito, male non si fanno. Sono sempre su un 140-130. Ci sarà poi durante la stagione anche l'arrivo di un nuovo modello pneumatici Che vengono montati in questo caso su un vittoria a un martello da 2.4 e sembrano veramente interessanti come biciclette. E speriamo poi di riuscirle ad andare a testare più avanti. Oh. Oltre alle P, che sono la novità più interessanti, troviamo anche le nuove Explore elettriche. Sapete che non sono un tipo da elettrica, però male non fa vedere, questo è il modello Explore migliore, elettrico, grandi novità su queste biciclette, perché cambiano i motori, Ci sono dei motori ebrose, dei motori Yamaha, vengono montate tutti con dei copertoni Grip 500, modello migliore, copertoni che si fanno andare dappertutto, vanno molto bene in versione da 2-4. Scendendo poi abbiamo sempre l'Explore. in questo caso non abbiamo il reggisella telescopico, abbiamo un reggisella rigido, il modello più basico, sarà venduto poi a 2.000 euro, 1.999 euro quando poi uscirà il video non saranno disponibili, perché saranno disponibili circa da giugno-luglio di quest'anno quando sarà l'ora vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione in modo tale da non farvi smadonnare per andare a cercare novità importante su tutta questa linea di sono i computerini. Troviamo dei computerini molto cambiati rispetto ai vecchi modelli, sono più nuovi, più belli da vedere con più funzionalità ci sarà un'app dedicata per, per tutta questa linea che ci consentirà di fare anche tante più modifiche sia sull'assistenza e modifiche anche sul nostro stile di vita se noi vogliamo mettere un'assistenza maggiore nella velocità 1 lo potremo fare stessa cosa per velocità 2 o 3 o addirittura 4 oppure velocità automatica che lei ci aiuta un pochettino non so cosa stavo dicendo prima ma è un momento di afflusso e quindi ritorniamo noi abbiamo visto l'explore pronto adesso guardiamo il full perché è la novità più interessante di biciclette pronte già l'avevamo però di full non ne avevamo di questa linea quindi una marroncina attualmente non c'è ma dopo andiamo a vedere che è Un'unità più interessante è questa, come ho detto prima il computerino è sempre lo stesso con il suo programma apposito, creato, nuovo biciclette molto belle, escursione da 140 all'anteriore e al posteriore che diventano quindi bici molto divertenti i copertoni che hanno montato sono i Grip 500 come prima quindi dei copertoni fatti per andare dappertutto i dischi sono belli grandi perché troviamo il 180-180 sono leggermente sporche perché qui con la segatura che c'è per terra purtroppo... Questo c'è. Cioè, cosa molto importante su tutta questa linea di bici Explorer, per gli appassionati di biciclette elettriche, abbiamo la possibilità di andare a mettere un expander. Quindi, cosa vuol dire? Che con questo expander abbiamo la possibilità di aggiungere 300 watt-ora, che male non è perché possiamo andare a fare delle escursioni dove stiamo fuori anche tutto il giorno, senza problemi, a divertirci in sella a guette dopo l'arancione abbiamo il modello base che è quello azzurra i modelli base come abbiamo visto prima montano un reggisella fisso e il modello migliore poi monta il regisella telescopico ora che li abbiamo viste tutti, cosa molto importante prima di tutto vi bevo questo caffè, se no non arrivo a sera soprattutto perché questa sera è sabato e qui davanti nello stand del Trentino Garda ci sarà un party, quindi non bisogna perdere le forze e il caffettino. A tra poco. Guarda, queste telecamere sono di me. ma non è vero. Non è così. Ben, è stato vero il medale svitato. Troppi vax, troppi vax. Dai. No, Piccolo test con le nuove mm -hmm. fill Anti ah, explore Su Questa location. Non male, devo dire. Devo solo stare in piedi. Wow. wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Catch the latest trend I might double up my network I've been going up now see the top going down if you didn't know now you know now Anche la domenica inizia così Non abbiamo ripreso cosa è successo siamo direttamente alla fine della serata di domenica mi sella la questa explore 700s in salita un bel pendente stiamo salendo a 60 watt ma vada, sta andando su da sola Tanto vediamo qua dietro com'è la situazione con, con la muscolare com'è salire con la muscolare qua <ride> l'elettrico da panno male non è purtroppo la salita non è molto tecnica ma speriamo di trovare un qualcosa di un po più serio per stressare queste bici che comunque hanno un bel po di escursione 140 davanti e 130 posteriore con un angolo sterzo bello aperto oh. divertiamoci <ride> <ride> <ride> il motore non ci aiuta fa fatica e eccoci e con questa inquadratura dal parcheggio il garda bike festival finisce qui Spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivervi al canale, mi raccomando, e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete grandi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.